Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortailmer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzuli, come avete letto dal titolo, faremo una sfida un po' diversa dal solito In pratica ho fatto questa modalità di Fortnite in cui ogni kill che facevo mi faceva aumentare la rarità della mia arma È stata una modalità veramente fighissima, mi ci sono tipo incappato un botto Infatti sono riuscito anche a fare un'ottima partita che non vi voglio spoilerare Vi ricordo tra l'altro che l'abbiamo registrata in streaming Dato che ragazzi ormai ogni sera vado in streaming sul sito Viola Se anche voi volete aggiungervi basta che andate in descrizione nella sezione live streaming ragazzi Iniziate a seguirci cioè è veramente easy Che stasera saremo in live Intanto però molto più importante ragazzuoli Lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto altrimenti vi perderete Tutti i prossimi video di questo tipo Intanto ragazzi io vi lascio a questa gran partita Bella ragazzi vi ricordo che se volete Supportarmi potete andare all'interno dell'item shop nella sezione Supporta un creatore inserite il codice creatore forte così come vedete a schermo Poi accettate e da ora ogni acquisto Che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Uh, scendo molto male. Però c'ho le armi e le slash se vuoi. Se me raggiungi, c'ho pure una cesta. Ma se proprio vuoi, eh. C'ho pure un assalto per te. Cioè, io ti curo e quello ti spara. Io non lo so. Vabbè, atti questo. Ma tizio là. Beh, uno. Uno dei tanti. Ah, che bello avere uno a destra e una a sinistra. Mamma mia! Vieni Giacomo. Giacomo, Giacomo, dove sei, Giacomo? Piedi il medikit, Giacomo, una cosa veloce. Ti copro io. Giacomo, devi essere proprio un flash a farti questo medikit. Giacomo, <ride> tu Li senti? Vai, Giacomo, vai, Giacomo. Ok, Giacomo, bello. Finiti i materiali. Eh, beh, Giacomo. Eh, uno ci ho provato, frate. No. no! Ma no, mi era finito il caricatore. Ho romputo ma... in testa le va. Ho finito tutto Ho finito i materiali Ho finito il caricatore della pistola Ho finito il caricatore del pompa No Vi prego non venite qua Vi prego Aspetta aspetta Te ne passo due Il vero è che ho passato una E se l'hai anche ripresa Va bene vai Frate, questo staff Fa il drift Se si avvicina qua siamo morti Sta driftando con l'auto ah, ah già sta mangiare sta con Ma ci ha visto? Sì Sì sì sì sì, sì. No, no, no no no Non ci ha visto Mannaggia Uno massacrato sì. sì sì sì Sta solo il compagno là 31 Scusami per la kill Meglia se mi vieni vicino sì, Meglia meglia siamo vieni. circondati Meglia Vieni ciao Mi ringrazi dopo Mi credi che non so come ci siamo Grazie. salvati Vabbè io salgo ciao Giacomo Giacomo Eh Giacomo non so accorto perciò eh, sono stato io rimasto Sulla me Giacomo Divertiti Giacomo fammi sapere Quando salgo non fammi un fischio Aspe, Giacomo provo a fargli il giochetto Giacomo 33, 33 Ma... Giacomo Mamma mia Giacomo Giacomo, Giacomo. <gasps> Non te ne eri proprio accorta eh Eh Giacomo Eh vabbè Giacomo GG Mamma mia, Giacomo è una cosa veloce che ce n'è mai. Oh, oh, oh, oh, oh. Scendo, scendo, scendo, scendo. Non so da dove. Eh, beh, No, non ho da... capito da dove. Vorrei provare a risalire per capire, però non so se... Sì. Giacomo, non abbandonarmi Giacomo. Eh, Giacomo, non capisco. Io credo che questi siano la Stark Industries. Se stanno qua è finita. Come, come No. Vabbè, vieni, giusto per pia la rift. Non è vero, non venire, non è vero, non venire. Non ha senso perché tu ti pigli danno dalla safe, Vattene. Oh, che catto, schifo. Giacomo. Eh, Giacomo ci provo. Ho fatto 120, se riesco a eliminarmelo. Player così non li acchiappavo da 2000 mai. E ho fatto Giacomo, motivo di, ah, no, no, di no, faccio, la un cura di me. Tranquillo, flop, flop, flop, va. Andiamo a. No, no, no, no, no, no. Eh, vabbè, ormai ci sono andato. Bello. Ah, ma è uno morto. Bello. Esatto. Sono terra. A bianco, bianco. Uh, Giacomo, riesci? Grazie. 49-33 morto. Ecco, troppo brutale. Eh, giacomo scusami Pure gratuito. gratuito Gratuito potete farlo nel caso in cui Mamma mia ha distrutto What? Guarda, stanno venendo Eh ho visto ho visto un po' di andare lo Eh mi sono accorto No ho avuto pure tempo per eliminarlo GG Mamma mia fra quanta gente Guardate quanta gente ci sta Credo roba come 4 mi team piace, Mi piace Eh ti piace Aiutami a sfondare là. aiutami a sfondare sotto sotto spara sotto, spara alla base. Uno è caduto, ma ha dato la kill. No, non a noi. Ma alti qua sotto, ci sono. Sì, no. sì, sì, lo so, lo so, lo so. Stavo. Pensavo lo sapessi. Ah, è no, una terra. Questo, madonna sei tu, meglia, madonna di Dio. Meglia, questo non sei tu, questo capetto, Ok. Va bene, tutto nella norma. Che dici? Ci allunghiamo? Sì. Eh, se quello volesse morire, magari no, eh. Vabbè. Granata, serio? Ma ah, L'ha lanciata pure bene. Uno è battuto? Sì. E fra, ma ci sta un altro prima ancora. Eh, sì, lo dietro, so. Dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, Lo so, lo so, lo so. Però non è quello che lo so. Mamma mia. Eh, dai. Eliminate. Uh. What the... Ma mi ha fatto un colpo incredibile. Sta venendo? Va bene, arrivo. Sta mani ancora più dietro, però. Uno avanti, uno mm. dietro. Va bene, va bene, va bene. Ho visto, ho visto. Quello... Quell'altro l'ho visto, quello dietro, quello davanti pure Attenzione, quello si avvicina 36, c'ha lo shield, eh 36 no shield Eh, fra, io provo a pushare questo a destra Tu dammi il supporto da lì, non c'è bisogno che vieni con me Se morisse Eh Ok, c'ho da pure l'altro mm. Saluto tutte le persone alla fine della partita Vai tranquillo, copro io, copro io, Vai, vai vai vai, vai, vai, vai. Vai, vai Hai capito la direzione ormai quanti secondi, quanti secondi, quanti secondi? 4, 2, eh, Ti lascio. Uno. Allora, allora. Compagno, no shield. 1-121. Terra. Mi curo. Mamma mia. No, ma non è spogliato. Fra me servono solo 2 kill. 2 kill e faccio 20 kill. Me ne servono solo due, lasciamene solo due. <ride> Se gentilmente quell'ultimo non li elimina, non è un problema Ho fatto il sondaggio, va bene, va bene Eh, l'ho visto, sì, è quello singolo, è quello singolo Se riesco a eliminarmelo veloce veloce, poi ci facciamo gli altri Perché è meglio che a due di noi possiamo fightarceli quando facciamo due versus due A parte che poi mi serve pure un'altra kill, aspetta, ignoriamolo Facciamo finta che non l'abbiamo visto Ok Ah, che... eh, ma sono due Ok, una a terra Mi faccio l'altro al volo Oh, Lo... Ok Manca uno, manca uno, frate, 20 kill fatto. Ma sei tu, madonna, che panico Vieni, Giacomo Ma sei tu che costruisci, sì Ok, manca uno Sai so, come divertente se questo ci elimina Sai quanto sbrocco? Ah, finalmente ma sta là, eh Eh, ho fatto 26 alla macchina Ma guys is... Bella frenetica Come la lecchiamo noi Oh, bella Ma che sta a fare, Fast and Furious? Ho fatto pure 24, 36 Ma ragazzi, scusate Disattivo l'ainbot, aspetta Ma che sta facendo questa macchina? Non lo so, non, non chiedermelo. Secondo me non, si Secondo me non si è accorto allora, che sono amici. finite le riprese di Fast and Furious. Pensa che sta ancora... GG meglio. 21 kill. Cioè, 20 kill totali io. Tu. GG. Per GG. Ma certo. comunque, ragazzi, questa modalità è troppa roba. 25 assist. kill.